Ciao, come state? Beh, eh, allora, intanto è finita, come sempre, la nostra... Uh, live della martedì abbiamo ripreso dopo il mio essere stata a casa <ride> abbiamo ripreso a raccontare la musica e siamo ripartiti da dove mi ero interrotta cioè il 1972 il mio anno abbiamo scoperto tante bellissime canzoni tra l'altro anche quella che ha vinto il Grammy uh, Award e, um, ed è stata dichiarata la più bella canzone del 1972 ovvero quella di uh, Harry Nilsson uh, Without You uh, che in italiano è stata riproposta col titolo senza di te eh, beh devo dire insomma 1972 non poteva non esserci una bellissima canzone ma ce ne sono state tantissime altre eh, così come ad esempio Abbiamo fatto anche una, un excursus in uno dei brani di Lurie, anche questo famosissimo, eh, Walk on the Wild Side, ehm, che è stato anche uno insomma, di quelli più, più famosi, ecco, mettiamola così. Eh, senza dimenticare poi eh, che anche l'artista Carly Simon eh, statunitense effettivamente era tra quelle che ehm, nel suo album è riuscita anche lei ad avere il, il brano che è stato più ascoltato che io ad esempio ancora adesso ascolto, ovvero Your Soul eh, Sono tanti poi i brani che nel 1972, se vogliamo, insomma, si sono eh, ricordati e sono stati tanti gli artisti. Si è parlato anche eh, della morte, che in quel caso c'è stato anche nel 1972, ovvero di eh, Barry Huxley, il chitarrista del il bassista scusate, degli alman Brothers. Abbiamo parlato di questa casa, diciamo così, dove nessuno ci voleva andare ad abitare di Harry Neeson, che alla fine eh, la vendette poi a Pitt Towsen eh, quando decise di trasferirsi negli Stati Uniti perché insomma c'erano state troppe, eh, diciamo così, troppe morti ecco eh, e poi eh, insomma abbiamo continuato un po a, ad ascoltare quella che è stata la musica chiudendo poi con eh, anche un brano, un artista italiano perché 1972 eh, insomma non ci sono solo stati artisti stranieri ma anche italiani e lui è stato quello che ha spopolato di più, che ancora oggi si ascolta, si canta eh, ed è stata anche quella canzone che ancora oggi sulla spiaggia, insomma con la chitarra eh, si accenna sempre in qualche modo, ovvero la canzone del sole Lucio Battisti. Questo è un po' quello che è stato il nostro resoconto di quello che abbiamo fatto questa mattina, ma vi ho anche invitato eh, sicuramente alla nuova eh, diretta di giovedì alle 15.30 con un appuntamento dedicato al social time e vi ho chiesto se volevate mandarmi magari qualche notizia curiosa Legata in questo caso al Natale, questa settimana eh, Dove poterla io inserire nel, nel social time Quindi costruire anche un po' insieme quello che è la trasmissione eh, Come sempre vi lascio quindi anche eh, dove poter mandare tutto quanto Ovvero imhlib1.it 1 che ho E poi ricordarvi invece l'appuntamento su Patreon domani sera alle 22 Dove ci facciamo gli auguri di Natale come sempre, comunque, Patreon è il canale anche parallelo dove ci sono tantissime cose. Se volete fare un giro, eh, si guadano non solo radio, mi trovate lì, altrimenti mi trovate su YouTube eh, con i vari appuntamenti. Come sempre, non mi resta che intanto ringraziarti perché siete stati tantissimi anche oggi. Vi eh, è fatto piacere insomma ritrovarvi dopo questa quarantena e augurarvi sicuramente buone feste se non ci dovessimo vedere ad esempio giovedì o domani sera insomma sui vari canali, va bene? Un bacio, grazie come sempre e la musica rock non si ferma mai perché saremo ancora qui martedì prossimo, ciao!